a con dieresi x a con dieresi t1, o con accento circonflesso y con accento acuto a e Islandese a con accento acuto a con dieresi tmtm. a con dieresi XT.esclamativo rovesciato copyright news barra rovesciata con dieresi e tislandese a con dieresi t1 t o e 17 barra verticale punto esclamativo rovesciato tv a con dieresi xp esponente 1 e tislandese apostrofo 8 e apostrofo A con dieresi t1 chiocciola o et islandese T0 e chiocciola H o barrata A con con accento acuto negazione apostrofo di o con accento circonflesso uguale minore di P, o con accento circonflesso 1 minore di et islandese di A condieresi minore di P A con dieresi barra rovesciata negazione Ax Do con accento circonflesso I8 di Lea con dieresi. Apostrofo 4 barra 8 barra 4 barra. Barra rovesciata barra rovesciata u con dieresi a con dieresi t1 chiocciola chiocciola mn con tilde u con dieresi h o barrata e uguale u con con accento grave a con dieresi 1 barra 4 uguale barra rovesciata appunto esclamativo rovesciato et islandese 8 i a con dieresi.